stiamo muovendo per farlo e... Grazie. E... Grazie. Siamo venuti oggi qui in Via dell'Archeologia, in Sesto Municipio, il Municipio delle Torri, per ascoltare i cittadini, per vedere anche come stanno proseguendo questi lavori di rifacimento del manto stradale a Via dell'Archeologia. Sostanzialmente qui alla fine avremo strada e marciapiedi rifatti, sì, alberi votati. Sì. Marciapiedi, alberi votati, tutto, tutto, tutto il percorso e niente. Una rivolificazione generale. Una rivolificazione generale di questo tratto di strada perché effettivamente erano è quasi oh, un ventennio che sopra eh, forse vent'anni che, che non si rifaceva vent'anni che non si rifaceva Chiaramente i cittadini ci hanno fatto notare che qui sono, mi dicevano, dagli anni 80 a cui ci sono case popolari che non si interviene, per cui ci sono problemi di ammaloramento, di infiltrazioni, eh, di tubi rotti e sarà mia cura accertarmi presso l'ufficio del Dipartimento Patrimonio a che punto sono eh, le procedure di gara per intervenire su questi, su questi immobili molto lieta, felicissima, eh, ma dalla parte di là, internamente, ci sono dei vini altissimi, tante persone sono allergiche e chiunque viene, eh, ci sono le strade sempre sotto Picaraci, delle buche enorme, eh, noi dobbiamo pagare come le... guardi scusi, io sono molto. calvi, <ride> calmiamo. Siamo no, calvi. Sì. Allora, siccome ecco, tanto sono ecco. alberi nostri. Sì. Eh, sì. Eh, le paurizie che qua ce lo le facciamo, facciamo fare noi. Sì. Facciamo, l erba, l erba scusa, no, secondo me. Secondo, secondo un controllo lo facciamo fare visto che abbiamo scoperto allora, che sono alberi di Case Erp? le segnalazioni so. sono state fatte decine, abbiamo fatto da un e noi ci facciamo, facciamo i, i giardini eh. noi siamo, abbiamo avviato il rapporto con col diretti per mandare i trattori cioè, e quindi eh, hanno iniziato municipio nono adesso le mandiamo municipio nono credo l'abbiano quasi fatto dipartimenti sono Non c'è abbandono, no, ma io ti abbandono, mi lascia ai A Torbella Monaca su 27.000 abitanti, ritorna a ripetere, ci sono 26.000 abitanti che si alzano per andare a portare da mangiare a casa e camminare a testa alta. Torbella Monaca non è delinquenza, Torbella Monaca è un quartiere che grazie a Dio ti offre metropolitana a due passi i mezzi pubblici tutti vicini perciò potrebbe essere non dico il centro di Roma ma quasi ah, io mi auguro che voi mantenete le promesse è finito, è finito. mi auguro che mantenete le promesse ci vuole tempo. perdoni la mia agitazione sicuramente eh, i cittadini hanno lanciato un messaggio molto chiaro eh, noi avevamo chiaramente in programma di venire qui ma questo è ulteriormente rafforzato dal fatto che Comunque in mezzo alla gente si sta, si prendono le critiche anche quando, quando ci sono, per esempio ecco il fatto che ci hanno denunciato una signora che sta qui dall'84, e ha detto che non ha mai visto nessuno, è sicuramente un dato importante da, da prendere, registrare e risolvere immediatamente.